Ti sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E comincerei con, anche se posso sembrare un po' in anticipo, a fare qualche lavoretto per Pasqua, e perché in effetti ci vuole il suo tempo per fare, per fare questi lavori e visto che l'anno scorso appunto mi è stato detto che avevo iniziato un pochino tardi, quest'anno ho deciso di... Ehm, di risolvere un po' il problema o perlomeno ci provo e quindi ho cominciato per tempo allora il video di oggi sarà un video carino ma vedrete semplicissimo quindi si potranno preparare queste decorazioni pasquali veramente con pochissimo materiale in maniera semplice ma viene fuori qualcosa di, di carino e dunque per cominciare eh, prendo il mio solito libro che ho preso dai dai libri praticamente al macero perché aveva perso delle pagine e cosa faccio? vado a ritagliare dei pezzettini direi che questi possono bastare se poi dopo ce c'è ne ancora necessità ne posso aggiungere allora cosa faccio? Eh, dunque per facilitarmi il lavoro utilizzerò il mio righello che avete già visto tante volte e che ormai usate ho visto tanti di voi eh, lo usano Ehm, vado a togliere dalle, dai fogli le parti, le parti bianche perché non le voglio voglio solo le parti scritte e in questo modo faccio in frettissima e eh, ottengo anche i bordi eh, un pochino eh, strappati che è quello che mi interessa avere quindi io in questo modo vado a togliere i miei bordini così Così spreco anche me sapete che io ho un po' la paranoia dello spreco. Quindi così spreco anche meno foglio perché se lo fate con le mani, vi assicuro che vedrete che andare dritti sarà molto difficile, a meno che non lo fate con un regalo normale quindi non vi vengono le parti strappate. Invece, così rimane un lavoro più finito e poi cosa vado a fare? Vado anche a recuperare così delle striscioline. Non fatele troppo grandi perché quando poi le andrete a incollare sull'uovo visto che l'uovo ha una forma arrotondata se voi fate dei pezzi troppo grandi vengono a crearsi dei, dei vuoti, delle bolle d'aria per, perché comunque la carta non aderisce perfettamente se è troppo grande quindi vi consiglio di tagliare delle strisce così tipo queste in questo modo qui e poi cosa vado a fare? vado ancora a strappare diciamo a metà Almeno i miei pezzettini, in modo da avere veramente un della carta così piccolina, in modo che si, si adatta perfettamente. Per esempio, vedete, questa è un venuta un po' più spesso. Magari la faccio in tre, così mi servirà per chiudere qualche parte nella parte centrale dell'uovo che, che è più larga. Quindi, colla potete usare la colla della colla vinilica diluita o la colla che avete per boh, il decoupage la colla che avete, diciamo che eh, non, è, non è importante la colla che usate basta che vi permetta di utilizzare la carta, di incollare la carta e vado pian piano ad attaccare i miei pezzettini ma in maniera veramente irregolare eh. non è che dovete, non dovete fare niente di, di così preciso l'unico consiglio che vi do è quello di sapete che io sono sempre lì che cerco di recuperare di non sprecare di non chi mi conosce lo sa ma in questo caso vi dico non elemosinate la colla ma mettetene una dose importante perché così insomma vi permetterà di incollare bene la carta perché considerate che questa è carta non è non è, non è carta di riso non è quella carta sottile e sottile quindi se voi non la bagnate bene con la colla e non, la non mettete una una dose generosa di colla rischiate che poi non incolli bene che rimangano le bolle quindi abbondate un pochino in questo modo noi andiamo a ricoprire tutto il nostro uovo di polissirolo così vedete che è un'operazione veloce semplice non c'è niente di una volta che ci prendete la mano è una cosa molto molto veloce ah, vi faccio vedere sulla punta del, dell'uovo che è quello che vi dicevo prima allora io adesso attacco ancora questo pezzettino poi in questa parte qua che chiaramente è più piccolina quindi c'è un po più di curva per evitare di cerco di farlo ce l'ho fatta sì, senza lasciare l'uovo Mettiamo dei pezzettini più piccolini da incollare, vedete, così non si, vengono a creare, non si vengono a creare fessure, non si vengono a creare bolle, andiamo a riempire il nostro, la nostra punta, il nostro fondo dell'ovetto con questi pezzi di carta più piccolini, così. Così rimane più semplice e gestirli e andare ad incollare. Io li ho già li ho preparati un po', così. Ecco, guardate come viene così, viene perfetto. Se voi aveste messo qui dei pezzi di carta più grossi, vi assicuro che non riuscivate ad incollarli bene e si creavano gli spaziettini e non veniva un lavoro fatto bene. Invece così voi avete tutto perfetto. Ok, e procediamo. A ricoprire tutto il nostro tutto il nostro uovo una volta che abbiamo ricoperto completamente il nostro uovo con la carta da libro andiamo a dare ancora una passata di colla dappertutto in questo modo qui e asciughiamo io ho realizzato altri due ovetti nello stesso modo e adesso eh, vediamo come decorarli volevo decorarli in tre modi diversi così almeno vi, vi, do, una, vi do tre idee diverse su, su come appunto si possono realizzare allora come primo sistema eh, utilizzerei eh, dunque utilizzerò questi fiorellini che ho ritagliato e lavorato semplicemente in questo modo con il mio attrezzino ma ve l'ho fatto vedere tante altre volte quindi non perdo tempo a farvi vedere questa operazione e sono i fiori che ho ritagliato dal mio kit di carte digitali che trovate nel mio negozio online per questo tipo di lavoro ho ritagliato i fiorellini più piccoli di questi due colori e ora voglio andarli ad applicare su, uno del, su, una, su una delle uova allora utilizzerò, volendo, se voi non avete gli spilli potete utilizzare anche la colla ma io utilizzerò gli spilli perché eh, il bello anche dell'uovo di polistirolo è che si può utilizzare lo spillo per, per decorarlo e questo mi permette anche di utilizzare allora così, con, eh, diciamo che con lo spillo faccio più in fretta perché io in questo modo qui utilizzo le pagliette e adesso un attimo eh, perché tra che non ci vedo e tra che sono microscopici ne faccio uno, <ride> ne prendo uno così faccio vedere quello che ho in mente e poi li attacco tutti quanti. Allora, pagliette ne ho presa più di una. Vedete che ho inserito, ho inserito una perlina. Vediamo un po' se riesco, sì, così vi fa lo zoom. Una perlina e una paillette all'interno dello spillo, così. Ora non mi resta nient'altro da fare che puntare il mio fiorellino così al centro, in questo modo qui, ed andarlo ad attaccare così sul mio ovetto. Ok? Vedete che... Che carini che rimangono adesso li andrò ad alternare come colore ne ho tagliati di un po più chiari e di un pochino più scuri quindi faccio lo stesso lavoro per tutti i miei fiorellini quindi vado a pescare qui una mia perlina ok poi una paillette ora ne prendiamo uno più più scuro e li vado a, vado a creare diciamo una sorta di, di disegno adesso vedrò man mano che lo realizzo come, come mi piace montarlo direi che questi possono bastare ne ho ancora uno ma non lo inserisco vedete che ho fatto una, una decorazione con questa forma e direi che non mi dispiace quindi stopperei così ora ho realizzato non ve l'ho fatto vedere perché l'ho già fatto in altri video queste decorazioni con i miei fili da ricamo a punto croce che come vi ho detto le altre volte ne ho veramente tanti perché il punto croce è stato un periodo della mia vita e quindi ne ho veramente tanti e quindi questo praticamente ho intenzione di inserirlo sempre puntando in questo caso il mio filo di ferro che ho utilizzato per, per finire la decorazione, lo punto nel basso e lo inserisco. Così. Andiamo anche a decorare la parte sottostante. Vado ad inserire magari un po' di colla. Così. Allora, un attimo che aggiungo anche un po' di colla così anche se comunque è leggero e non c'è problema perché non si non si non viene sicuramente giù ma giusto così per per sicurezza ok ho messo anche della colla così rimane più attaccato e adesso passiamo alle altre uova la parte superiore la facciamo tutta alla fine Allora, dunque il secondo uovo lo voglio decorare in maniera completamente diversa. Allora, prendiamo il mio pizzo eh, con l'adesivo. Vado a prenderlo perché non l'ho preparato. Allora, eccoci qua. Quindi prendiamo questo pizzo adesivizzato che vi ho già fatto vedere che ho usato in tanti miei lavori quindi ne vado a ritagliare la misura che mi serve mamma mia io non so voi ma quando faccio questi lavori adesso voi vedete la parte bella pulita così dove cerco di tenere un minimo d'ordine ma se vi facessi vedere quello che c'è intorno, è un disastro, è pieno di, di roba che non trovo più niente quando mi serve, allora, ok, la misura più o meno ci siamo, quindi, stacchiamo il biadesivo, questi prodotti chiaramente li trovate nell'elenco dei, dei miei prodotti, dei prodotti consigliati che trovate nella descrizione di ogni video, quindi, tolgo l'adesivo, anche qui è meglio se mi faccio aiutare un attimino dalla forbice. Perché io tendo sempre a prenderne troppo, alla fine stacco, stacco completamente l'adesivo anche dal, dal pizzo, quando in realtà è molto più semplice il discorso. Allora, incolliamo. Stacchiamo solo un pezzo così evitiamo di mettiamo più o meno al centro così e incolliamo il nostro adesivo fino a che non ci ricongiungiamo dall'altra parte con, con l'altro lato in questo modo qui ok? ora però voglio dargli allora intanto stavo pensando facciamo una cosa dove l'ho messo? qua quasi quasi ne aggiungo ma no, no va bene così allora prendiamo il washi tape questo dorato che mi avete visto anche questo usare tantissimo ma a me piace un sacco perché dà veramente tanta luce e lo vado a mettere qui al centro del, del pizzo in questo modo qui ora tagliamo così e vedete che comunque dà subito luce al tutto ora però per finire di decorare questo uovo voglio, voglio fare una cosina carina adesso vi faccio vedere allora vado a eh, ritagliare con questa fustella io userò questa perché ho questa piccolina voi potete usare quella che avete su questi fogli che sono di biadesivo allora questo è un biadesivo sottile che forse non vi ho mai fatto vedere praticamente è questo qui aspettate che lo tolgo da, dalla carta così si vede sennò no, con la luce che non si vede allora praticamente serve questo è della Sizzix serve praticamente da eh, inserire eh, prima di fustellare eh, in modo che quello che fustellate poi potete attaccarlo con il biadesivo praticamente io adesso quello di solito si usa appunto nella fustellatrice nella big shot per fare delle fustelle più, più grandi ma io comunque vi faccio vedere la stessa cosa utilizzerò semplicemente questo quindi vado, vado a, ehm, a fare un pochino di, di questi fiorellini metto così così cerco di non sprecarne ok va bene così va bene ok quindi praticamente questi sono ehm, questi hanno il biadesivo questo è un biadesivo quindi io cosa faccio? ne ho già fatte altre così allora vediamo un po' eh un attimo che... Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, io vado ad attaccare praticamente le mie stelline un po' su tutto l'uovo. date Questo è un biadesivo molto molto sottile, quindi ecco, l'attacco qui. Vado a spargere un po' di fiorellini dappertutto allora questo è sottile ok vediamo se riusciamo perché sennò ci mettiamo tre ore ok sì non capisco dove sia il biadesivo e qua ok quindi le metto un po in ordine sparso ok allora una volta attaccate le mie stelline i miei fiorellini con il biadesivo sul mio vetto cioè questo che non si vuole incollare quindi lo togliamo in questo modo qua allora voglio utilizzare questa cosa che con voi non ho ancora mai utilizzato allora questi sono quei fogli dorati sottilissimi io ho preso questo. Lo trovate, lo trovate anche questo nel nell'elenco nel dei prodotti, il Gold Reactive Foil. E, e utilizzerò questo per trasferire questa diciamo, eh, patinatura dorata sui miei fiorellini ora visto che come sapete io non spreco mai nulla visto eh, che l'ho utilizzato per fare un, un lavoretto che eh, se avete piacere potete, potete vederlo sul mio profilo Instagram perché l'ho pubblicato lì Praticamente un lavoretto dove avevo utilizzato una parte di questo, di questo foglio che avevo ritagliato. Vedete che mancano dei pezzi. Però posso utilizzare le parti rimanenti per decorare il mio, il mio uovo. E visto che, insomma, sapete che non mi piace sprecare la roba, vi faccio vedere come fare. E utilizzerò questa parte, perché ce n'è tanta che è ancora da utilizzare, quindi non mi va di sprecarla. Per cui come funziona noi andiamo a prendere niente oggi non c'è verso non riesco a prendere a staccare le cose dal andiamo a prendere il nostro fogliettino andiamo ad attaccarlo sul biadesivo guardate un po eh, vi faccio vedere schiacciamo bene in modo che aderisca bene sul biadesivo e quando vado a staccarlo Vedete che la parte dorata rimane impressa sul biadesivo, quindi nello stesso modo vado a, ad attaccarlo su tutti gli altri particolari. E così diamo un po' di luce a questo vettino, in questo modo qui. Perso. anche se non rimane perfetto in questo caso sinceramente non importa perché rimane un effetto un po così giusto un effetto di luce qui per esempio ho sbagliato qua c'è un po di colla voi capite che queste cose questa cosa qui la potete mettere adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa allora ora vediamo un po così vi faccio vedere così capite un po la differenza dunque se io vado sul biadesivo così in questo modo è eh, lo attacco bene bene bene schiacciando bene bene bene così ok quando lo stacco perfetto ma io posso anche fare un'altra cosa qua per esempio mi è rimasto sull'unghia perché c'è un po di colla allora io lo appoggio solamente Sporco appena appena, vedete che rimane appena un po' sporcato. Che può anche essere una cosa carina, eh? non è detto che voi dobbiate per forza riprodurre tutta la forma. È anche bello che rimangano solo dei particolari. Magari poi farò un video dove vi faccio vedere varie, vari modi per, per utilizzare questo foglio con varie, te con varie tecniche. con gli ultimi fiorellini questi li, li facciamo li colliamo bene così così vedete vengono perfetti e qua c'è l'ultimo così ok Questo vuol dire che qui ho ancora margine per fare altre cose. <ride> Quindi, allora, vediamo un po', vedete, guardate, ci sono i fiorellini ben, ben evidenziati e poi ci sono anche delle macchioline qui e lì di dorato un po' sparso, che rimane bello. Ora, anche in questo vado a mettere la mia decorazione. Allora, taglio un po' questo fil di ferro, perché tanto è inutile farlo così lungo, basta che sia più corto, quindi lo tagliamo, mettiamo la nostra colla, in questo modo qui, E vado ad inserire qui al centro in questo modo. Ok, vedete che ho fatto le decorazioni chiaramente un po' in base al colore del nostro ovetto, e siamo a due. Per la terza ed ultima decorazione ho deciso di utilizzare questi fiorellini di carta, sono dei fiorellini molto semplici, sono veramente dei fiorellini a bassissimo costo, che ho preso tempo fa in un negozio, quindi cosa faccio? Allora li vado a togliere, vado a tagliarli, hanno il fil di ferro perché beh, vedete sono, sono così, sono si possono puntare anzi, no, ho detto una stupidaggine stavo facendo un errore, li stavo tagliando in punta per incollarli invece in questo caso cosa vado a fare? li vado a tagliare così vedete, lascio un po' di anche meno lascio un pochino di, del fil di ferro sottile che c'è perché essendo l'uovo di polistirolo posso semplicemente fare che andarli ad inserire quindi tagliamo tutti Così, infatti il, um, il polistirolo si presta veramente a tantissime cose. Io ho fatto tutte le mie palle di, um, di Natale, de, tutte le mie palline del mio albero di Natale, le ho decorate con la tecnica del decoupage con gli spilli. Um, come si chiama del patchwork con gli spilli? Un'altra tecnica che ho fatto tanti anni fa che mi ha divertito da matti e ho fatto tutte queste palline di polistirolo con stoffe, strass, paillettes ne ho fatte veramente di ogni, di ogni cosa e sono bellissime tra l'altro io non, non ho pensato di farne qualcuna durante il periodo di natale perché diciamo che esula un po' da quello che è la mia le mie tecniche la carta però non escluso che l'anno prossimo invece ne faccia qualcuna perché comunque è una tecnica semplicissima ed è troppo carino. Si può utilizzare la, non so, la stoffa che a volte va, ci si hanno degli avanzi di stoffa. Ma è proprio bella. Poi non so, io ho fatto delle palline che sono tutte bellissime. Il mio albero è, è stupendo, e, e, quindi, e quindi ogni anno ne aggiungo qualcuna eh, perché ogni tanto arrivano i miei amici: ah, okay, che bella, e se ne porta via qualcuna e io devo sempre riempire l'albero e con, con la stessa tecnica si possono fare anche le uova di, le uova di polistirolo quindi eh, fatemi sapere nei commenti perché se vi fa piacere adesso non ci stavo più pensando ma in effetti ho fatto anche le, ho fatto anche le uova meno perché dal momento che appunto l'albero di Natale si sa a Dobby, Natale eccetera invece a Pasqua è una cosa un po' Insomma, gli addobbi sono, sono, sono un po' minori, perché insomma, il giorno di la Pasqua arriva e passa molto velocemente. Comunque, se vi fa piacere, scrivetemelo nei commenti, perché possiamo farci tranquillamente un bello vetto con, con la tecnica del, del patchwork con, con gli spilli, ed è una cosa molto molto carina. Allora, torniamo a noi. Ho tagliato tutte le mie roselline vedete che in questo modo qui sperando e eh, adesso ci provo perché questo è sottile ma secondo me ce la faccio mm, non riesco a bucare la carta aspettate sono stata troppo Sì. ci vuole solo poi di pazienza in modo da, da da fare entrare la prima volta anzi facciamo una cosa mi è venuta in mente una cosa eh. bisogna ingegnarsi allora io prendo il mio spillo che è decisamente più rigido del del del fiorellino quindi vado a forare quindi mi faccio mi creo la mia apertura un pochino e vado ad inserire la rosellina ok infatti funziona vedete che come vi dico sempre bisogna ingegnarsi ok e ho attaccato la mia rosellina adesso vado nello stesso modo perché visto che ha funzionato buco e vado ad inserire tutti quanti, tutte quante le roselline tra l'altro ho tagliato anche gli steli un po' troppo lunghi potevo farli decisamente più corti magari adesso gli altri taglio così evito di... Sì, facciamo che li posso tagliare perché questi sono, sono fin troppo lunghi quindi faccio subito questa operazione tanto sono talmente leggeri che non c'è bisogno, di... bisogno che il filo sia così così lungo, non si staccheranno mai più quindi facciamo così così faccio più in fretta ecco questi fiori chiaramente vedete non li avevo mai usati per fare questa cosa qui perché oh, mi è venuto in mente oggi per fare per non fare tutti per non fare tutte le uova uguali ok così in questo modo diventa tutto più semplice ok, perfetto, adesso sono della misura giusta qui li metto un pochino più, un po più vicini e farei un gruppettino non faccio come ho fatto prima il disegnino anche per cambiare un po' per fare una decorazione un po' diversa e poi vediamo se ci piace eh? perché voi lo sapete che io boh, ho pensato di farli così ma non sapevo mica come veniva. Sì. ho fatto il buco ma non lo vedo Oh, aiuto che tristezza mamma mia non so ditemi voi cosa ne pensate di questa cosa qua io, no, io non so se ve l'ho già detto ma il fatto di non vedere più bene cioè bene da lontano vedo benissimo eh, però da vicino è non vedo più tanto bene ma questa cosa mi ha veramente veramente cambiato la vita mi fa molto molto innervosire perché mi dà fastidio però vabbè tanto non ci posso fare nulla quindi immagino che anche voi più o meno almeno le persone che ho conosciuto un po' di più tra quelle che mi seguono triche Branca hanno un po' più o meno la mia età o giù di lì quindi c'è chi magari è messa peggio di me, perché sicuramente c'è anche chi è messo peggio di me. Poi c'è chi all'inizio e quindi comincia ad avere i primi, i primi sentori di una vista da vicino che non c'è più. E vabbè, comunque ci sono cose peggiori. Va bene così. Ok. Allora, questo è come li ho piazzati? No, non mi piace, devo tirare via questo perché non mi piace messo lì. Sì, direi che lo piazziamo qua che rimane più bello, decisamente. Ok, taglio perché questo era ancora lungo, così. E, e lo mettiamo qui. Sì, direi che è più bello. Anche questo oh, non mi piace guardate che lo sto facendo insieme a voi eh. non è che se sì. quello anche non mi piaceva lì lo metto qua sì. Eccoci. così forse direi che ci siamo vediamo un po adesso ve lo dico eh, se mi piace ok e eh, qua ci voleva una diretta così mi dicevate voi in diretta si sì, va bene, si sì, non va bene Sì, così mi piace di più così facciamo stare dentro i nostri oh, ok perfetto e così anche il nostro ovettino con questi fiorellini è terminato adesso non ci resta da fare nient'altro che andare a decorare la parte superiore delle uova quindi per la decorazione sulla parte superiore degli ovetti non faccio nient'altro che andare a puntare del nastro che ho preso tinta naturale così tinta, tinta e crue tinta, tinta tortora che vado a puntare sempre con i miei spilli visto che c'è questa comodità sulla punta del dell'uovo in questo modo perché così almeno se, voglio, se li voglio legare lo posso fare e poi non ho fatto nient'altro che fare dei fiocchettini dello stesso colore insomma che si abbinassero diversi di colori diversi che si abbinassero alle, alle uova ed anche in questo caso Cerco di puntarli direttamente con gli spilli, magari qui nella parte sotto dove non si vede, metto due spilli, uno da una parte e uno dall'altra, in una parte nascosta, così, tipo qui. Ok, faccio vedere. Così lui non si muove più, ed è perfettamente bloccato in questo modo qui. Quindi abbiamo il nostro primo ovettino così magari taglio potrei tagliare ancora un po di più ma no è carino così lo lascio così quindi abbiamo il primo idem, facciamo sul secondo ok mettiamo qui al centro spillo Bene, qui ho preparato questo fiocco sul giallo che vado a puntare, così in questo modo si puntano meglio e si fa anche più in fretta perché comunque la colla quando, quando bisogna puntare dei fiocchi così o si usa la colla magari a caldo che prende subito ma non, non mi piace perché io la uso pochissimo la colla a caldo perché in effetti subito è funzionale perché attacca qualsiasi cosa però poi non sempre ha questa resa così perché ogni tanto magari poi ho visto delle cose che incollate con la colla a caldo che poi magari si scollano e non, non è una bella cosa quindi la uso non la uso molto dipende un po' da cosa ma qui preferisco visto che c'è la possibilità preferisco decisamente utilizzare gli spigli allora vediamo se riesco a lasciarli così un po' in piedi che si vedano ok facciamo l'ultimo quindi spillettino, puntiamo qui a metà, ok. Bene così, no, l'ho puntato un po' non al centro quindi ne metto un altro perché ok, così siamo più tranquilli. E ora andiamo. A puntare il fiocchettino che in questo caso ho fatto con del nastrino che è un giallo pallido quasi bianco mi sembrava fine così e puntiamolo con i nostri spillini voi chiaramente potete utilizzare gli spilli gli spilli classici se, perché magari non avete questi che ho io che sono semplicemente degli degli spilli corti che servono proprio per la tecnica che vi dicevo prima del patchwork con gli spilli ok ed anche questo l'abbiamo incollato guardate un po quindi il video è stato un po, più, un po più lungo ma non tanto per come realizzare gli ovetti perché ve l'avevo detto che erano delle cose semplici ma solo perché chiaramente facendo delle decorazioni diverse, vi ho cercato di farvi vedere un po delle tipologie per, per decorarli, però sono tutti molto molto molto semplici, quindi lasciatemi poi sui commenti quello che, che ne pensate. E Anche il video di oggi è terminato, come vi dico sempre se avete dubbi, domande, cosa da chiedere scrivetemi. se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere di farlo iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere e aspetto tanti commenti che sono molto felice, anzi vi voglio ringraziare perché finalmente i vostri commenti mi tengono compagnia dopo che esce un video perché così so quello che, quello che pensate, se sto procedendo nel, nel verso giusto per me sono veramente, veramente, veramente importanti per me e per, per tutte le persone come me che, che fanno video insomma, perché comunque per, per noi il, il, il vostro riscontro è fondamentale sapere se stiamo facendo bene, se vi fa piacere perché vi assicuro che all'inizio, quando appunto facevo i video e eh, non c'era mai un commento, non, non è una cosa che, che invoglia molto ad andare avanti, invece in questo momento ormai devo dire che sono veramente veramente contenta, perché i vostri, i vostri commenti mi tengono veramente compagnia, e quindi vi ringrazio anche per questo. E non vi rubo più tempo, e visto che insomma anche per oggi qualche cosina ve l'ho fatta vedere, fatemi sapere se vi piace,